Buonasera, sono Francesco Romastro, sono presidente dell'associazione La Venta e eredito da Giovanni questo gravoso compito anche perché diciamo che dopo di lui è difficile eh, mantenere il ruolo. Cercherò di non commuovermi come è successo a Castellano perché <ride> ho dato un po' di lacrime anche se... Eh, io poi ci tengo sempre a precisare che con Giovanni il mio rapporto è stato spesso conflittuale e chi gli altri amici che mi conoscono ricordano le, le grandi litigate però molto spesso eh, diciamo, da, dalle litigate nasce la vera amicizia e eh, quello che io, ho, il, il mio cruccio eh, adesso è quello di aver perso molto tempo nel litigare e non nell'apprezzare nel no? Giovanni. come si dice la mamma si apprezza quando non la si ha più eh, per cui ci tengo, insomma, ci tenevo eh, a dare mia, questo mio pensiero che insomma cerco di man mano col tempo di rimuovere mm e niente, in, questa sera parleremo ri, ri, eh, ricorderemo ancora una volta Giovanni perché per noi insomma, è sempre al, al nostro fianco con questa monografia che abbiamo voluto dedicare a lui eh, anche perché lui non, non ci teneva tanto no? alle cerimonie alle, alle, a queste cose molto appariscenti però diciamo che con, con un piccolo contributo di tutti noi, mh, cerchiamo di mantenere anche viva, vivo il suo ricordo, anche se sono convinto che molti di voi eh, non lo scopriranno mai come noi. E, mh, vi, vi riassumo un po' diciamo, la scaletta insomma, di, questo, di questo incontro e tra poco chiamerò una rappresentante della redazione. Eh, del, di Cour che praticamente hanno, hanno lavorato veramente e e con proprio con, con un, un piglio per non lasciare niente di, di dimenticato di Giovanni ed è molto difficile perché Giovanni era praticamente una macchina di, di, di articoli e di, di pubblicazioni sempre lì a scrivere, io, almeno io lo ricordo proprio, l'ho scritto anche nell'introduzione nella, nell del tour, lo ricordo sempre a chino sul suo computer isolato completamente dal mondo, e era così e poi di colpo te lo ritrovavi di fianco a saltellare questo bicchiere di vino e te lo Vabbè. Eh, allora sentiremo una testimonianza del di, un di una componente della redazione che ha prodotto questo, questa pubblicazione. Poi passeremo a una, una carrellata di immagini e di emozioni da parte del suo amico eh, compagno di vita e di avventure, Peppe eh, Giorni, che molti di voi conoscono eh, naturalmente anche lui spero non si commuova come Castellano perché mi ricordo la voce un po' tremolante no? Sul, <ride> sulle immagini e poi ci sarà quello corroico di Paolo Forti che comunque concluderà insomma con una, un escorso eh? che non si commuove su, su tutte male, le pubblicazioni che ha fatto Giovanni che ha prodotto Giovanni e poi viaggerà di fantasia e con i suoi ricordi no? ci aiuterà, spero ci tirerà un po' su, perché poi non vorremmo creare un'atmosfera cupa, quindi dobbiamo essere allegri. Va bene? Eh, ada? Yeah. Okay. Sono qui semplicemente per introdurvi il numero e per spiegarvi che quello che abbiamo tentato di fare era di non fare un qualcosa che commemorasse Giovanni in modo triste e cupo, anche in memoria di quello che era lui quindi abbiamo pensato di fare una raccolta di alcuni suoi scritti quelli un po' più significativi e alternati a dei racconti di soci, i membri dell'associazione che hanno raccontato a me dei ricordi o semplicemente dei pensieri che lo ricordassero però in modo da poter sorridere insieme pensando a lui. E il tutto poi si chiude anche con una raccolta di foto simpatiche che ancora una volta vuole ricordare lo spirito di Giovanni, quindi non compiangerlo ma sorridere insieme ricordandolo. Okay. Sono già stato presentato credo che, eh, e mi hanno coinvolto nel parlare di Giovanni, ma non, è, non è semplice, non è semplice anche qui ho cercato certo, di farlo in modo un po' più spensierato, però do un'immagine che è quella un po' che mi sono sentito di, di, di ricostruire, avendoci vissuto come tanti altri, molto vicino e, e avendo avuto.. Ho avuto la fortuna di poter condividere con lui grandi esperienze, grandi emozioni, momenti di vita, la stereologia, la nostra eh, che, eh, che, che caratterizzano la, la, la personalità di, di, di Giovanni nelle sue, eh, nella sua eh, visione multicentrica di qualsiasi cosa, qualsiasi oggetto, qualsiasi ambiente, qualsiasi persona che aveva forse non tutti hanno colto queste caratteristiche di Gibad come si firmava e si faceva eh, eh, e ormai tutti noi eh, eh, lo, eh, lo conoscevamo per cui avevo una scarinata di foto che probabilmente non c'entrano neanche tanto con ciò che dirò eh, proprio per, dare un, per per calarci un po' tutti insieme nel, nel, suo, nel suo mondo nel suo mondo che, che ha percorso per, non troppo tempo insieme, insieme a noi, Dal, eh, io posso parlare di lui da, solo dall'81 perché è l'anno in cui ho, ho avuto modo di conoscerlo e con lui fare eh, iniziare la mia attività stereologica, eh, quasi come un cammino mi ha preso e tirato dentro con, forse mi serviva un medico in quel momento probabilmente, allora dice, questo non me lo lascio scappare dice, o lo finisco non è riuscito a finirmi e, e, e ci sono stato al gioco per tutto quello che potevo fare, quindi dalle decorazioni di Isabella al, al, al Cortia, al soccorso, che credo le vicine e decine di decorazioni ho fatto, forse nel conto due o tre che ho fatto senza la sua presenza. E, dire che cosa, cioè, identificarlo con un sostantivo come potrebbe essere ospitalità, amicizia generosità, convivialità cioè, quello che era suo era di tutti non era, eh, di, di sicuro questo chi l'ha conosciuto non può eh, dirne, eh, dire diversamente così come sapeva essere amico del mondo cioè chiunque provasse per strada dalla dal, da persona più semplice più umile a, al, al, al, al, al, al graduato, al prelato lui sapeva assolutamente eh, adeguarsi alla, alla sua a queste persone sapeva essere fratello consigliere, devo dire nei miei confronti ma anche in disponibile a sostenerti e dico ancora una volta con, con grande generosità e, nato per stare di sicuro fra la gente, nella natura della quale mi era oltretutto profondo conoscitore mai solo superficialmente eh, di diciamo, sempre proprio studioso di ogni cosa che toccava e, e con la quale si per interfacciarsi direi a tutto Tombo. ha scelto di vivere eh, a Montmartino nella sua terra nel, nell'entroterra savonese eh, proprio perché potesse tenersi più vicino a questa natura che lui amava e adorava e questa la sua casa che voleva direttarsi insomma la casa dello speleologo errante che da quelle parti passando potesse fermarsi. Le sue, le sue stranezze, chiamiamole così, dice, se tutti noi abbiamo un cane o un gatto come animali domestici, è, è molto più difficile essere amico di, di, di un rapace, per esempio, quindi quanto il suo carissimo otino, io non so chi sia riuscito ad avere, eh, ad avere per casa, girasse una volte selvatica. Che da, da, da, dal bosco dove si, si trovava, dove abitava, gli, gli percorreva le stanze della casa. La sua poliedricità indiscutibilmente gli permetteva di, di unire il sacro al profano, o era riuscito a farsi, eh, cioè no, nel senso che era stato contattato addirittura da non so quale curia, credo del, del, del Punese. Perché a Fossano fecero un grosso incontro di pezzi grossi, lui disse: Ma voi siete sicuri che volete proprio me, cioè a, a, a, a, di Cristo per eccellenza? Ebbene, lui dice: No, non, non si preoccupi, <ride> ha piacciono proprio una persona come lei. E partecipò a, questa, a questo convegno, eh, la custode del creato. Dove però ne usci fu fuori, una testa così, questa sta storia di quando venne a casa disse: Ma cazzo, fa Papa Francesco, ma non l'avete letto l'enciclica di Papa Francesco, sui, laudato? Sì, sulla, sulla, sulla cura dell'ambiente. Fa, ma è, è straordinariamente moderno: c'è cioè qualcosa che va al di là, di un ambiente e, e in effetti, devo dire, ho dato una lettura, ragazzi miei. Eh, che riusciva comunque a cogliere il buono e a farsi apprezzare anche da chi probabilmente gli lasciava i segni addosso tutte le volte che... ma soprattutto Giovanni era professore e eh, beh questo comunque gli piaceva eh, questo si gongolava ma lo era davvero sapeva insegnare e, e, come dire, gli, piaceva, gli piaceva insegnare su questo non c'era alcun dubbio che ha avuto modo di provarlo Dice con lui le relazioni anche più complesse, riusciva in modo imbarazzante, così imbarazzante a semplificarle nei minimi termini e consentiva a chiunque praticamente di comprendere, noi ci ha, ha sfinito con tutte le nostre, con tutte le formule e cose cercando di starci dietro, eh, siete dei caproni, non capire, però poi allora ci prendeva sotto braccio e diceva: lì, allora hai capito che questo è così, così, cosa, ah già è vero, è vero, e se, ne veniva, e se ne veniva a capo senza tanti problemi. La sua storia più o meno, per ricordarla, lui è andato da Savona, lui è savonese di, di, di origine, però si trasferisce subito a Torino per, per studio, dove subito dopo la laurea in fisica astronomica vince il concorso del ricercatore e fa parte dei più, grossi, dei più importanti gruppi di studio sulla fisica dei raggi cosmici, prima nel laboratorio in tutti i laboratori, comunque fino a finire giù al Gran Sasso, dove tuttora si sa, ben, vengono rilevati e analizzati i, i neutrini da supernova. Questa eh, possibilità di andare in giro per il mondo dei vari laboratori, negli Stati Uniti, in, in Giappone, piuttosto che eh, in Sud America, in Brasile in particolare, gli ha permesso di cominciare a viaggiare, a muoversi perché viaggiare parliamo degli anni 80, costava due, due soldi, andandoci per studio e per lavoro, la cosa era un pochino più semplice. E a fine degli anni 80 è riuscito però a spostare il suo tema di lavoro sugli argomenti che più a lui erano cari, eh, già dal, da, ancora prima che iniziasse gli studi di fisica. Cioè, ancora quando era studente, e che era la fisica degli ambienti sotterranei, la microclimatologia, la termodinamica dei fluidi in grotta, cioè argomenti che eh, fanno, fanno, fanno stramazzare Luke, ma che sono di una, di una, di una finezza eh, veramente unica. Dopo non, non avrei voluto tirare fuori Lui questa... fece questa domanda al suo uh, uh, professore prima di iniziare gli studi di fisica e dice ma c'è qualcuno che si occupa di questo, quell'altro, è stato bellissimo perché c'era una testimonianza di una giornata di lui dedicata all'Università Torino e venne fuori che alla lettera che il professore gli, gli scrisse in risposta lui non rispose mai. Era una bella lettera, cioè, bisognava fare questo, quell'altro, magari qui, pipa, pipa. dopo 12, 13, 14 anni quando da ricercatore diventò professore associato e, e portò a termine e scrisse il primo libro dedicato, rispose al professore dicendogli, in quel momento l'aveva superato e quindi poteva permettersi di iscrivergli dicendogli, si ricorda la sua lettera, fu copiata e rimandata, adesso ho qualcosa da dirle, pam pam pam, pam, pam. Questa era probabilmente l'eclitticità le, le, le, di, di un uomo che, eh, cioè, che fai a tenerti in un cassetto un, un ricordo del genere, cioè quasi un'azione una, un di guerra premeditata, studiata e portata a termine in modo in, imprevedibile da chiunque. Questi studi lo, lo portarono, l'hanno facilitato ad affrontare l'argomento della glaciologia, che era l'argomento a cui lui eh, Teneva molto di più è diventato uno studioso infaticabile dei ghiacciai uno dei più importanti e più conosciuti al mondo eh, credo primo a condurre una ricerca speleologica in Antartide dove già nel, nel, negli anni 90 aveva partecipato a una spedizione per diversi mesi col CNR e poi ritornandosi nel 2000 con una spedizione in antartica insieme a al, al gruppo La Venta, un minuto gruppo sparito di, di tenaci eh, esploratori. Ed è proprio con eh, gli amici dell'Associazione La Venta che condivide le sue eh, diciamo, esperienze, esplorazioni esplorative degli ultimi 25 anni, dove, come diceva Ciccio, ne è stato anche il presidente, ancora prima di lui. Per l'attività dell'associazione, a pesare perché sapevo quanto lui ci tenesse, quanto avesse considerato un, un, una meta eh, importante, quella di eh, essere riusciti a, a realizzare una mostra che lui ci teneva tantissimo, voluta con grande determinazione da tutti, coronata soprattutto dalla sua presentazione in una sede così importante come il Vittoriano eh, a Roma e di questo mi ha tanto piacere potesse girare l'Italia e il mondo intero qualcosa è stato fatto, so. si cerca di portarla avanti ma come tutti i studiosi quello che non poteva a meno di fare era scrivere e scriveva, e scriveva e ha scritto fino a tre giorni prima che ci desse il suo saluto ve lo posso assicurare il computer, tre giorni prima e così ha prodotto un'infinità incredibile di pubblicazioni, che non lascia essere fatti, ne parlerà, ne parlerà Paolo. Eh, questi sono alcuni dei libri, direi quelli che, che più o meno penso tutti gli studiologi abbiano in casa propria, eh, compreso Kelly Sky, eh, il Golto di Cielo, eh, che eh, si vede poco, eh, è riuscito anche a beneficiare del patrocinio dell'Unesco, cosa non da poco, la Bibbia degli abissi italiani scritta nell'84 dal suo carissimo amico che purtroppo anche lui è, è, è mancato in una, in una scalata, dove inizia a lanciare un, un messaggio importante, cioè smettiamo di vedere le grotte solo come un, un percorso da, da fare a testa in giù, eh, più, più giù andiamo, più bella la grotta, no? Eh, la, la, la, la, la, la grotta deve, deve incuriosire, ma per la sua complessità, cioè per la tridimensionalità degli ambienti, per vedere cose splendide, spettacoli, devi cominciare a capire cosa, perché c'è quella grotta a 120 metri di profondità, a 50, cioè dall'ingresso. Mm? Bisogna apprezzarne, diceva l'eterna immutabilità dell'ambiente sotterraneo, che archivia informazioni. E della terra su cui viviamo, informazioni che direi, voi no, geologi sono incancellabili, stanno lì. Le pubblicazioni di tipo stereologico sono state veramente di ogni ordine grado, pubblicate su bollettini di ogni genere, riviste specializzate, Nature Science, National Geographic, riviste internazionali di stereologia, meteorologia, abbiamo trovato di tutto. Qui vanno pubblicate, anche aggiunte tutte le pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate che hanno condotto a raccogliere una cosa come oltre 750 pubblicazioni tra il 71 e il 2018, 2018, visto come è possibile. Sì, perché nonostante avanti è riuscito a scrivere fino all'ultimo giorno, così l'ultimo lavoro è stato pubblicato è stato pubblicato a gennaio di quest'anno. No? No, è adesso, è già ancora adesso. È <ride> Quindi sul Tennessee Journal of di gennaio di quest'anno, e eh, eh, adesso mi sta confermando che ne stanno uscendo altri, perché sottoposti alla revisione e quant'altro, Questi sono tratti importanti perché è, è veramente la storia della sua, eh, dei suoi studi ed è un po' la, la metodologia che speriamo qualcuno abbia il coraggio, la voglia e la forza di prendere e portare avanti perché sono studi veramente particolari. Col gruppo speleologico piemontese ha fatto moltissime esplorazioni nel complesso Piaggia Bella ma anche nel Corchia dove ha affrontato la giunzione con l'Abisso Figuerà, ma è proprio nel soccorso speleo che... Eh, Molti lo ricorderanno, l'ha fatta da padrone, direi che è stato colui che ha riuscito a, a, a, a far entrare la stereologia nel mondo del soccorso alpino in generale. Almonzino venne invitato come primo steleologo, non so più neanche in quali anni, e dove ha iniziato a, a, a diffuso, ha fatto apprezzare le tecniche spereologiche. Nel 79. Nel 79 che poi utilizzate per il recupero su pugnirie, nelle forre, i ghiacci, non, non ci potevamo neanche credere, eh, sono tecniche di recupero in, in, in ghiacciaio eh, proposte e, e tuttora utilizzate dagli alpini. Scrive il primo manuale di soccorso a Stelio, forse, e, e inventa tecniche di recupero innovative che ancora oggi utilizziamo così come i sistemi per il recupero veloce, sono molto affezionato al Badenberg, ideato che molti non conoscono ancora. Nell'81, per dirne, eh, dirne un'altra, viene anche conferita la medaglia d'oro al valor civile eh, a seguito di un intervento che venne condotto eh, in una ruota piemontese. Intanto fa parte anche del Consiglio Direttivo, giusto per ricordare del CAI, nel suo consorzio alpino esperiologico, nella SSI preso dal 94 al 99 e nel direttivo dall'84 fino al 2011, come nell'UIS, eh, nell'internazionale di estereologia nel quale era nel direttivo dal 2009. Esplorazioni da tutto tondo, eh, ricordo anche quelli nelle grigne che sono ma sua, suo prodotto, suo figlio tra era la Tolomea. Tolomea, che ha consentito esplorazioni, rilevamenti, documentazione a tutto tondo nella grotta di Naica, in Messico, non ci uova, qualcuno avrà senz'altro letto di tutto e di più. E Nike per lui è stata veramente un'esperienza eh, importante, uno degli più spettacolari no? per cui caratteristiche però ambientali, qualcuno lo saprà, sia di umidità che di temperatura, eh, eh, rende impossibile per l'essere umano la sopravvivenza all'interno oltre un certo limite di tempo. E allora come si fa? Non possiamo mica restare lì con il palazzo bar della marmellata aperta e non poterci mettere il dito dentro. In qualche modo dovremmo entrarci e così si è inventato la colonia come il respiratore Sinusik che ne ha reso possibile sia l'esplorazione che la documentazione era profondo conoscitore della Divina Commedia come era perché la conosceva a memoria tanto che era chiamato spesso a commentarla anche beccato anche trasmissioni Rai dove intanto intervistavano <ride> il badino e gli chiedevano l'interpretazione di brani della Divina Commedia o, oppure ci si signiva al mattino ai campi magari, per alzarci, cominciava con un, con un versetto è già alle 6 del mattino puntuale, non si poteva fare altro e lui non poteva far altro che dare il nome tolomea che giusto per sapere nel, nel quarto anno dell'inferno eh, eh, i, i, da, i dannati venivano immersi su pini nel ghiaccio e, e di almeno dell'autonomia. Come dire, questo ha permesso di, di, di rendere l'esplorazione di dinaica un'esperienza di successo planetario, cioè, non si so può diversamente. Un'esplorazione certamente non priva di rischi, però che ci ha permesso anche di fare delle, degli studi interessanti di, di, di, di adattamento dell'uomo e il, il, il telemonitoraggio dell'uomo in ambienti estremi. E che Giovanni questa volta si è esplorato in maniera direi maniacale, perché non c'è... Quando l'evento del laser scanner eh, cominciava a sorgere, hanno fatto qualche esperimento e detto sì, funzionava, ma non funzionava bene, non funzionava nessun problema, che problema c'è? lì, eh, misuri, disegni, eh, orienti, posizioni e ti disegni tutti i cristalli è riuscito a, a documentare per iscritto a, in disegno uno per uno tutti i cristalli che componevano la rotta non ricordo il numero eh, 162 questa era lui, la sua sete, come dire, di, di esplorare, cercare l'hanno portato in, in ogni angolo della terra inizialmente con gli amici del gruppo Speriologo Piemontese del quale faceva parte, ha lavorato con loro per molti anni, ma in gran parte però con i progetti dell'Associazione della Meta, non perché Giuseppino cioè, non fosse altezza per carità, ma perché lui voleva uova, si voleva andare, i piemontesi di, di, di, di, di, di fama sono, come dire, dal da, da, da ricordo di una famosa fatta fa della Sieta, sono diventati bugia cioè loro che non si muovono, loro che non si muovono. Quindi, che in, in occasione della battaglia fu determinante perché permise di vincere questa battaglia eh, però eh, Piemontese fa un po' fatica a lasciare la propria terra a spostare i piedi da dove calpesta e lui invece aveva bisogno di muoversi e di andare e, che gli acciai erano la sua passione, ve l'ho già detto prima tra tutti quelli patagonici ma che è riuscito a mettere il naso anche alle Svalbard persino aveva fatto persino la guida esperta su rompighiaccio che facevano attraversate dei mari del nord aveva dovuto imparare anche a usare il fucile da guerra perché la, nella sua responsabilità c'era anche quella di proteggere i, i partecipanti a, così, a, questi, a queste gite eh, quindi doveva difenderli dagli, dagli attacchi dei possibili attacchi di orsi sì, sì. Per questo motivo, io ho detto queste parole: ho cioè cercato di, di, di dedicare a lui e, e a voi eh, molte immagini, direi, dei luoghi che a mio parere amava di più. Ma dal Messico, oltre ai paesi Pakistan, Cina, Giappone, Corea, credo che non ci fosse argomento della terra che non avesse in qualche modo calpestato e toccato. Qui siamo ancora in Messico, un <ride> simpatica digressione sulle coste del Pacifico, dove è andata bene, si stava innamorando di un, di un, di un simpatico viados, e guarda che quello non è fede, guarda che quello è comunque quel che, la sua caratteristica, quella che riusciva a, a, a fare, a raccogliere qualsiasi momento buono per divertirsi sempre e, e, sempre e, e comunque, e sua direi risata irriverente per chi l'ha conosciuto, è sempre pronta anche nelle situazioni difficili, anche nella malattia, perché qui eravamo già in una situazione un po' che come tutta la sua vita ha saputo affrontare anche nella malattia con determinazione e strategia. E anche in questo caso ha superato dei record, perché quando Abbia saputo della diagnosi, che è solitamente impietosa, eh, eh, che statisticamente non lascia mai spazio per oltre 4-6 mesi, e nel suo caso è riuscito a, a conviverci per ben 3 anni, quindi devo dire che non c'è, vi assicuro, non c'è storia nella, nel, negli archivi di medicina. Un anche questo, certo, ma che lascia niente un po' lavare in bocca, ma non gli ha lasciato lo scalpo, ma ha saputo sfruttare davvero con continuità infinita. Direttore è arrivato punto di, di scusarsi per il fastidio che poteva recare nei suoi ultimi giorni. E questo vuol dire che sei un grande. Detto ciò. Eh, queste sono immagini storiche, direi un po' più giovani, qui lo ricordo da Biene Toro, che sta volando l'Avalas in Brasile, il Campo onda, eh, i primi eh, sui tepui venezuelani, ma ancora a Palawan, nelle Filippine, dove da, ha lavorato molto per questo progetto, o cucinando in Siberia, o sudando in Siberia, con gli amici di merenda, tra, tra i quali Paolo e, e, e Gaetano. Lo speleologo dice, mi eh, piace questo passo su, dice se vi dedicate con sistematicità all'impresa di esplorare il mondo sotterraneo documentandolo e descrivendolo meglio che potete, e se insieme le acque sotterranee scavano un reticolo nella, nella, nella vostra mente, allora siete speleologi. Io questo lo salterei un pochino, perché probabilmente l'abbiamo letto altre volte, è un suo passo, l'abbiamo ripetuto più volte, oppure se lo vogliamo leggere insieme, è, è, è, è l'interpretazione che Giovanni, che Gibad, è, è, è, è, dava e, e intendeva nell'esplorare il... Il, il continente sotterraneo, mi chiamava il continente sotterraneo. Diceva che esplorare il continente buio è come entrare in una biblioteca sconfinata dove però potresti starci solo quell'unica notte che giri per infinite stanze da uno scaffale all'altro, servi le coste, i titoli, noti magari certi caratteri bizzarri di questa libreria. Sfogli qualcosa, leggi qua e là e rimetti a posto per sempre. Libri che ti hanno incuriosito per un attimo, ma intanto il tempo scorre, devi decidere come passare le ultime ore, devi far trovare il senso della tua presenza nella biblioteca, nella grotta. Forse dovresti trovare un certo testo, forse era quello che hai appena sfogliato, o può darsi che la chiave per capirlo sia nel prossimo libro, chissà. E allora corrido infiniti, mai percorsi, i carichi di libri, si estendono in ogni direzione e l'alba, l'alba era ormai vicina Con questo quasi terminato avevo montato un piccolo filmatino, proprio breve, però con dei passi di suoi triste e momenti di vita che penso possa farvi piacere vedere. mi ci hanno portato qua giusto qualche anno fa, un luglio del 1970, e quando ero uscito? uno era così entusiasta che non riusciva a parlare e uno ha detto io riconosco i tipi come te, fuochi di paglia io ho detto ma non credo sai. Quinta edizione di Vette in Lissa, gennaio 2013 è con noi il professor Giovanni Badino è un esperto di stereologia glaciale, forse è uno dei maggiori che abbiamo, e è un docente universitario dell'Università di Torino. A lui voglio chiedere, giacché è un grande esploratore, cosa c'è ancora da esplorare su questo pianeta? Abbiamo mandato solo su Marte. Sì, ma non abbiamo fatto attenzione ai dettagli qua nel pianeta, no, abbiamo guardato lontano ma non dietro l'angolo. esplorare, con il It yeah. was yeah. siamo una roba molto più terra terra molto più arida eh, e parliamo di una, delle pubblicazioni cioè delle complicato ah, c'ho solo due ma... eh, io, no. eh. vabbè proviamo a tenere tutto. Eh, io eh, non si sa perché hanno detto che dovevo fare la bibliografia di Giovanni perché è noto no? Eh, Cosa, qual è la cosa più facile da fare per uno scienziato quando non c'è uno scienziato bisogna fare la sua bibliografia è automatico, c'è già perché per far carriera noi in università dobbiamo tener conto dei nostri libri è diventata una cosa facilissima da quando si è passato dagli archivi cartacei che erano pesanti da consultare, complessi, e si è, eh, si è passati al fatto che tutti noi obbligatoriamente dell'Accademia dobbiamo tenere dietro alle nostre pubblicazioni. Ho detto tutti, ma come al solito c'è uno che derazza. Giovanni Badino non ha tenuto traccia di, un, di nulla che lo riguardasse, cioè lui della sua carriera se ne fregava perché questa è la realtà, si pagano queste cose in università però lui non ha fatto mai un elenco delle sue pubblicazioni quindi quando abbiamo cominciato a cercare non è stato così semplice perché in, in generale basta fare oh, oh, eh, accettare uno dei due archivi eh, sulle pubblicazioni scientifiche vengono fuori tutte le pubblicazioni scientifiche o almeno la gran parte bene, eh, in pratica Mm, viceversa eh, Giovanni non ha lasciato assolutamente nulla quindi cosa è, cos è successo? Praticamente abbiamo, abbiamo dovuto cominciare una vera e propria caccia al tesoro va bene perché bisognava vedere ma lui ha pubblicato eh, eh, il fisico in fisica delle particelle poi ha pubblicato in stereologia, ma in feriologia ha pubblicato da queste parole Insomma, eh, praticamente abbiamo sculciato tutto il centro di documentazione stereologica di Bologna e, e ben altro per riuscire a trovare le sue pubblicazioni. Oh, la prima traccia, questo è il sistema, se voi andate su Research Gate digitate, in questo caso Giulio Badini, eh, Giovanni Badino, vi vedete che eh, vengono dichiarati 183 pubblicazioni tutte inserite in questo motore di ricerca da qualcun altro va bene? e, e, e, e vabbè, per fortuna molte di queste erano, del, eh, erano sulla fisica delle particelle per cui grazie a Dio almeno quel campo l'abbiamo completato, completato no, l'abbiamo messo insieme abbastanza facilmente bene in pratica è stato complicatissimo se non ci fosse stato questo suo collega che grazie a lui abbiamo completato una buona parte anche perché appunto le citazioni erano fatte non seguendo i canoni perché Giovanni non ha mai seguito un canone in vita sua eh, quindi non erano dei record bibliografici, non c'è niente da fare però grazie ad Aglietta siamo riusciti a completare e, Tanto per dire il numero, lui ha pubblicato 181 lavori di fisica delle particelle che sono spammati su 36 anni, cioè dal 79 al 2015. Ci sono alcuni anni vuoti all'inizio dell'ultimo millennio, ma questo spiegheremo poi perché. Ecco, una cosa che bisogna considerare, tutte queste pubblicazioni sono in collaborazione Inizialmente con gruppi ristretti e poi via via con gruppi più grandi. Questa è una cosa molto particolare perché viceversa, in stereologia, vedremo che è stato esattamente l'opposto. In stereologia, l'unico modo è stato utilizzare i motori di ricerca che esistono per i record bibliografici del BDS o della biblioteca di stereologia. Ma queste ricerche erano assolutamente insufficienti perché non sempre, e eh, Giovanni si è divertito come anche sottoscritto, a scrivere nei più oscuri bollettini perché non gli interessava minimamente che qualcuno leggesse senza cercarlo e di conseguenza pubblicava dove gli pareva, cosa piuttosto complessa poi da recuperare. Bene, praticamente che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scartabellato tutte le riviste italiane, tutti i congressi italiani molte delle riviste internazionali e così via, gli atti dei congressi e così via e così via. In questa maniera siamo riusciti a ritrovare, non credo tutte, ma una buona parte e grazie per fortuna sono stato aiutato da queste persone che se non ci fossero state eh, l'inserto sarebbe costato molto meno e quindi credo che il Presidente sarebbe stato contento perché sarebbe stato molto più piccolo perché dentro il numero eh, c'è appunto un inserto che è essenzialmente la eh, bibliografia di Giovanni va bene oh, oh. guardate un piccolo numero eh, le pubblicazioni di storia sono 716 con oltre 5, eh, di queste 716 però 50 sono riedizioni o traduzioni questo bisogna considerare sono stammate su 48 anni pensate eh, quando ci ha lasciato e eh, eh, vi rendete conto che aveva cominciato a scrivere anche molto da giovane senza nessun anno vuoto e la grande maggioranza ecco, vedete la differenza 80% sono solo a suo nome abbiamo detto in fisica addirittura ci sono delle pubblicazioni eh, a 249 va bene? e in speleologia solo direi, le ultimissime pubblicazioni scientifiche in cui ci sono gruppi eh, di ricerca sparsi hanno più di un nome, ma al massimo credo che la pubblicazione con più nomi in speleologia sia con sei nomi, una cosa di questo genere, e ce n'è una. Questo l'ha già fatto vedere Beppe, e qui si vedono in rosa, ci sono le pubblicazioni di fisica e vedete che dopo un periodo di grande crescita, perché stava ingrandendo molto i suoi interessi e faceva carriera, dopo vedete che c'è una, una decrescita la famosa decrescita felice se ne parla parecchio adesso la decrescita felice della fisica corrispondeva all'aumento come vedete molto bene delle pubblicazioni di stereologia perché aveva cominciato a fare fisica delle grotte che era realmente il suo oh. allora come facciamo a spiegare questa differenza di comportamento è una differenza di comportamento enorme in fisica sempre in collaborazione in eh, eh, in eh, pochissimi coautori perché ogni tanto lui si rifiuta da okay. non, non, non, non, non si può no, ne è saltato uno vediamo ah no va bene ecco ecco praticamente in fisica l'ha già detto Beppe era dentro i più grossi gruppi di ricerca scientifica che lavoravano mesi e mesi in questi laboratori sotterranei e chiunque lavorava aveva il diritto di avere il nome nel lavoro. Pertanto era quello che si può definire il mucchio selvaggio. Viceversa, in stereologia lui è stato un lupo solitario, un vero splendido lupo solitario. E, e perché? Perché era troppo avanti rispetto ad altri, quindi lui doveva andare avanti da solo in stereologia, come vedrete. Oh, parliamo della numero uno, vi ricordate il Paperone Paperoni che aveva? La numero uno è una pubblicazione che fece, che era entrato da pochissimi mesi nel gruppo stereologico sabonese e descriveva una esplorazione ma già dentro quella prosa, se andate a prenderla e la leggete, troverete che c'aveva messo dentro non la solita cosa io e Carlo siamo andati in grotta abbiamo buttato giù 12 metri di scalette siamo, siamo scesi, c'era freddo, c'era fango siamo risaliti e siamo usciti queste sono le classiche relazioni di grotta c'era ben altro dentro perché c'erano commenti ironici c'erano notazioni interessanti quello che è successo è che dopo poco tempo eh, si doveva trasferire a Torino per eh, seguire l'università da Savona e ha abbandonato il gruppo savonese che si è alterato piuttosto molto. E vedete in questa vignetta che si trova dentro il numero eh, di quell'anno, eh, curiosamente i savonesi eh, ironizzano sulla, mh, sul fatto che Giovanni aveva abbandonato vigliacamente il gruppo per voi e, e mettevano in guardia i torinesi del pericolo che gli succhiasse il cervello Giovanni e l'hanno fatto pensate con strofe dantesche quindi è bellissima questa cosa tra l'altro questo dimostra il fatto che la perdita di Giovanni era grave per quel gruppo quindi si era fatto apprezzare altamente andiamo avanti questo l'ha già fatto vedere quindi è inutile l'unica cosa che si può dire è che Giovanni era realmente assolutamente poliedrico, poteva scrivere di qualunque cosa perché perché la cultura si basa sull'erudizione erudizione è inutile nasconderlo lui usava pochissimi telefonini non so se aveva molti amici e molti like non aveva la televisione ma leggeva molto e questo è importante e parlava molto con, non con i 500 amici di Facebook ma parlava molto con gli amici veri che è un altro discorso oh bene adesso parliamo dei vari campi dove ha pubblicato stereologia eh, esplorativa eh, praticamente è il capitolo che l'ha interessato di più lungo tutto l'arco della sua vita ha cominciato dal, nel 71 e The Dark Continent è stato pubblicato postumo nel 2017 quando preparato queste schede non erano ancora usciti i lavori che sono usciti adesso tanto per dire comunque è eh, Tecnica. tecnica, è stato il suo secondo amore eh, praticamente ha cominciato nel 72 cioè appena un anno dopo aver cominciato di fare stereologia ha cominciato a scrivere articoli di tecnica e da quel momento ne ha scritti moltissimi fino a che è arrivato nel 2017 che ha interrotto questa sua pubblicazione queste sue frequentazioni di nuove tecniche eccetera. perché? perché riteneva che ormai le tecniche fossero standardizzate e non volesse più la pena sprecare tempo e fatica per pensare a nuove cose avanti ecco come ha detto prima cosa si è dedicato? si è dedicato eh, alla tecnologia per creare la tuta tolomea che è stata un, una roba piuttosto faticosa che però ha permesso esplorazioni e le permetterà anche in futuro eh, a, a, a, a Shaq. Negli anni successivi è passato sempre più alla tecnologia più spinta e, e cercando di impiegare in grotta eh, strumenti sempre nuovi. Eh, qui pensate, lei Oh, cannaiala! <ride> non si può dire? <ride> <ride> eh, è cambiato, io non ho capito come funziona questo nome. Odio la tecnologia, sono troppo vecchio. Adesso ci arriviamo, aspetta fermo io? mi, mi odia io credo che mi odia Paolo, un attimo parlo mandi attimo a te? Sì. avanti metti quello dove eravamo arrivati all'incirca vai, vai vai vai vai vai eccolo, fermo qui volete indicare qua? questo è il più preciso termometro mai costruito e mai usato in grotta andava a 3 millikelvin cioè andava a tre millesimi di grado tanto per dare l'idea della precisione che era riuscita a fare tra l'altro con un sistema molto intelligente che costava poco del resto lui era sabonese quindi non poteva no. voler spendere molto Ho no? No. andiamo pure avanti o naturalmente uno dei, dei suoi cavalli di battaglia sono stati il libro Tecniche di Grotta che è stato pubblicato in due edizioni che si vedono qua e, e, e, e, e è sempre il, il testo più completo poi la stereologia glaciale ne ha già parlato quindi facciamo molto in fretta il suo ultimo lavoro è uscito nel 2017 poco dopo la sua morte tanto per chiarire e, e comunque in stereologia glaciale ha organizzato anche eh, congressi vedete questo qua il congresso che ha organizzato lui quello là non tocco qua perché sennò no si, si arrabbia il, il, il beh Andiamo pure avanti. Meteorologia e ipogea. Il suo primo lavoro stampa risale all'88, microclima ed energetica del complesso, nelle dispense a ciclospine della Società Spirologica Italiana. E l'ultimo, ovviamente, è stato pubblicato nel 2018, eh, Models of Temperature, Entropy, Production and Conductive, High Flow in K, eh, ottimo lavoro, abbastanza complesso da seguire, ma molto buono ho oh, il primo compendio. Giovanni eh, sfronato da me ha scritto questo libro era figlio perché io gli avevo detto Giovanni scrivilo in inglese perché in questa maniera eh, lo conosce tutto il mondo lui dice no lo scrive in italiano la scritta in italiano è stato Copiato e tradotto illegalmente in varie altre lingue e purtroppo è rimasto in italiano, sempre questo, che comunque rimane il primo vero testo di meteorologia che in assoluto che sia esistito: una pietra miliare, ma di questo ritorneremo. Idea geniale dentro quel libro ha presentato l'idea che una grotta poteva essere schematizzata, semplificata, come spiegava Beppe, con un circuito elettrico. È una cosa genia perché permette di semplificare la complessità di una grotta. associazione di lo speleologico lui da giovane eh, lupo solitario diceva che era una perdita di tempo a occuparsi eh, dell'associazione di speleologico e eh, io sono riuscito quando ero presidente a fare un trappolone enorme era entrato dentro il consiglio della società speleologica italiana per controllare Cosa faceva la Società Speriologica Italiana che non gli andava molta gente. E gli ho fatto un trappolone e eh, eh, l'ho fatto eleggere presidente quando ancora non, eh, lui non lo voleva fare. È stato uno dei migliori presidenti della società spiologica italiana. Oh, e difatti da quando è diventato presidente della Società Speriologica Italiana in tutti i lavori che voi cominciate a vedere ha cominciato a prendere a cuore l'associazionismo e l'importanza dei rapporti tra gruppi e eh, associazioni di vario livello e, e, e, e, e di varia natura boh, praticamente ha scritto di tutto quindi si fa presto, ha scritto il eh, salvaguardia ambientale, meccanismi evolutivi ecologia, di, ecologia, ha parlato di ragni in grotta tanto per dire no? bestiace eh, psicologie e comportamenti stereologici diciamo quindi che praticamente non c'è un, un, un argomento mh, che non ha eh, esiscerato ma la cosa probabilmente più importante che ha fatto eh, è, è stato combattere le fake news, cioè le falsità riconosciute come verbo questo è il verbo eccetera eccetera Bene, eh, è quello che deve fare un vero ricercatore, un vero scienziato, è combattere i luoghi comuni e provare a distruggerli. E lui, in buona parte, ha fatto questo lavoro. La prima fake news, oh, ne, ne, sono sempre esistite, nel 1700, guardate questa cosa qua, un certo Turneford sosteneva che le concrezioni non erano altro che piante pietrose, quindi vedete che ci sono i fiori, ci sono le radici, ci sono gli alberi, queste sono le concrezioni, no? E eh, ovviamente è una cosa sbagliata. Va bene, Giovanni si è adoperato, ha cercato di estirpare due delle più note fake news che però continuano a esistere. Vediamo quali sono. Oh, in grotta c'è il buio assoluto. Niente è più falso dal punto di vista fisico, perché voi sapete che la luce è una radiazione elettromagnetica, e lui che studiava i neutrini che girano a, a chilometri dentro la Terra, sa benissimo che in qualunque ambiente ci sono radiazioni elettromagnetiche, quindi in grotta non c'è il buio assoluto. E di fatti quando siamo andati dentro una grotta in Turkmenistan abbiamo messo gli occhiali da soli perché avevamo paura dell'eccessiva luce che le grotte possano emanare. Oh. E di fatti la sua lui nel 2000 ha avuto il permesso dall'università di occuparsi delle grotte invece che di fisica delle particelle e la prima pubblicazione internazionale che ha fatto in quel campo è stata It is always dark in caves è sempre buio in grotta e ha tanto questo mito che però continua a esserci cioè le fake news sono più potenti di qualunque altra cosa passiamo a un'altra fake news beh, tutti lo sanno la CO2 è pesante quindi si stratifica in basso e di conseguenza il cane la grotta del cane muore beh, questa è una porcata non è vero, è falso è falso, lo sappiamo tutti eh, però continua a essere detto è un dogma che non si toglie stessa cosa il radon, gas pericolosissimo si stratifica e di conseguenza eh, si muore nelle cantine è falso e per queste cose è vero che c'è una concentrazione più elevata in basso eh, nelle cantine eccetera, ma non c'entra niente sul fatto della stratificazione prima o poi il fatto che, che è oh ecco questa è un'altra pubblicazione su un, eh, sul più importante giornale eh, di eh, mondiale The Legend of Carbon Dioxide Henders. va bene è stato smentito chiedete a qualunque speleologo in giro per il mondo che dice che eh, la, la CO2 è pesante e si stratifica in grotta va bene pazienza Ho oh, le cose che contano ne, eh, nella ricerca scientifica anche in grotta è quello che tu fai per le generazioni future, cioè quelli che vengono chiamati in ambionico, i milestone, e lui ne ha fatti vari. Va bene, abbiamo già parlato della tecnica stereologica, abbiamo già parlato di meteorologia e ipogea, che sono sicuramente due pietre miliari della sua storia di ricercatore. Ma da quando ha iniziato a occuparsi delle, esclusivamente della ricerca stereologica ha pubblicato delle idee innovative assolutamente eccezionali che permetteranno io spero in futuro a qualche giovane eh, uno sviluppo lungo direttrici del tutto nuovo questo è quello che conta tutti sono in grado di andare a fare i passettini avanti lungo una linea già dichiarata da un altro eh, e trovare nuovi sentieri che è meno facile ed ecco questa secondo me è la ricerca più importante che ha fatto. Lui, eh, eh, mi ricordo, le risatine quando lui ha presentato, mi sembra, in un congresso nazionale, eh, eh, il famoso fatto che le, suo, eh, le grotte eh, cantano, suonano, risuonano. E tutta la gente eh, dice, che bello, che cosa inutile, però divertente. Ecco, pensate una cosa, non c'è una grotta che abbia un pattern sonoro che sia uguale a quell'altro in pratica lui ci ha detto ha trovato il DNA delle grotte quindi in un futuro una grotta potrà essere assolutamente riconosciuta da, da quello che si ricava è chiaro che mh, la risposta non è il sonoro bisogna passare le armoniche ma queste sono tutte mh, cose tecniche in realtà con quello strumento lui misura il DNA delle grotte e in futuro sicuramente potrà essere utilizzata se diciamo cosa ce ne fotti a noi del DNA delle grotte non lo so, io non saprei cosa farne eh, perché le grotte se ammassano qualcuno non lo fanno volontariamente eh, quindi non vanno in galera sicuramente le grotte e, però in un futuro questo è sicuramente questo è l'unico sistema con cui puoi identificare una grotta tra le milioni che esistono in, in tutto il mondo oh e questa è l'ultima eredità che ci ha lasciato ed è voi sapete che se andate a chiedere come si formano le grotte beh, si formano eh, perché l'acqua si infiltra e va verso il basso e quindi scioglie però quando ha finito di sciogliere diventa satura e quindi non scioglie più bene, di nuovo ha sfatato questo mito e ha dimostrato che è estremamente importante il lavoro è piuttosto complesso è stato l'ultimo che ha pubblicato ha dimostrato che e il flusso geotermico che si muove costantemente dal centro della Terra verso l'esterno è un motore eh, speriogenetico importantissimo e questo cambierà molte cose riguardo a, a, a, alla speleogenesi. ecco, questo è di nuovo l'articolo questo articolo, come diceva prima Beppe è stato corretto come bozze tre giorni prima che lui morisse ed è l'unico che ha tentato di mettere insieme, ha già messo insieme eh, tre differenti rocce, cioè lui da buon fisico cercava la teoria unificante, come si apre il particello elementare, e lui era sicuramente convinto che anche nella stereogenesi esista una legge generale per lo sviluppo delle rocce, e anche questo è bellissimo. Non so cosa fare, lo ucciderò. Oh. Allora, siamo verso la fine. Non c'è dubbio che Giovanni aveva delle doti non comuni dal punto di vista della ricerca. Va detto che è ancora meno comune il fatto che queste doti di buon ricercatore fossero capitate dentro uno scheletro di un eccezionale esploratore questo è ancora più raro voi sapete che normalmente la gente sa fare bene una cosa io da giovane nel mio gruppo speleologico ero noto come il sacco fotografico questo denotava la mia abilità di andare in grocca questo è evidente mi portavano perché dovevo fare le foto ecco Giovanni era un eccezionale esploratore e aveva altre dotiche di cui abbiamo parlato fino adesso va bene? e quindi io sono assolutamente convinto che per questa era, non, non ipoteco eh, la prossima era, ma fino a questa era, eh, lui è stato sicuramente il miglior speleologo di tutti i tempi. Eh, io spero che in futuro ne venga uno migliore, perché bisogna sempre sperare che i giovani migliorino. Comunque, fino ad oggi il record è suo. Adesso quando quanto andrà avanti. Bene, diciamo che eh, c'è un un rammarico dal punto di vista scientifico cioè nel campo che io amo di più è che lui ha cominciato a fare speleologia scientifica praticamente dopo il 2000 quindi ha avuto pochissimo tempo per esplicitare le parti che poteva realmente mandare avanti in maniera eccezionale perché purtroppo eh, ha finito troppo presto quindi noi abbiamo noi parlo adesso delle persone che si occuperanno, io sono ormai vecchio babuco, quindi non c'entro più nulla, ma quelli giovani che cercheranno di andare avanti nel solto della streologia scientifica si devono ricordare delle cose che lui ha accennato e provare a portarle avanti, magari su campi diversi, perché non è necessario, anzi non si deve seguire pedi nessun maestro, ma bisogna seguire le, queste sue intuizioni che ci ha lasciato. Oh, quasi alla fine ecco queste erano le cose che dicevo per tutti e finisco con solo due diapositive per dire quello che manca a me di Giovanni a me mancano le discussioni senza fine che facevamo io e lui tutte le volte che abbiamo avuto la fortuna di trovarci assieme sul terreno qualunque sasso qualunque forma il guano, il guano è merda di pipistrello noi dentro una grotta siamo stati un'ora e mezza a parlare di guano perché? Perché sfiscevamo cose che di nessun interesse in generale, che invece a noi piacevano moltissimo perché non capivamo il discorso dell'uno dell'altro. E in altri posti del mondo, qui eravamo su, su dei sentieri di dinosauri in, in Turkmenistan, qui eravamo, beh, stavo copiando io eh, da lui, a, a, a, a, a Puerto Princesa. Da una parte mi manca la parte scientifica, vi garantisco che, eh, dato che non siamo in molti a fare ricerca scientifica, è raro avere la possibilità per giorni interi di riuscire a discutere delle proprie cose, con lui si riusciva sempre, e adesso non c'è. Poi, quando appare, mi manca la parte ludica, io sono sempre stato con Goliarda e non mi smentisco e con lui mi trovavo benissimo proprio perché riuscivamo a fare qualun, in qualunque condizioni con qualunque persona se c'era da fare gli asini riuscivamo a farlo benissimo e anche questo mi manca perché mi manca questo è tutto credo 44 per, su 45 vuol dire che ce n'è un'altra evidentemente bene, vi ringrazio ho finito io sono di natura ebrea eh, mi, mi raccomando qui dentro c'è della roba molto più bella di gente meno importante di me sicuramente eh, però molto più brava di me a scrivere c ci sono degli articoli pensate eh, sui fumetti che parlano della linea commedia eh, quindi c'è della roba favolosa quindi non dovete prendere questo curro non prendete il curro normale dove si parla di grotte che ormai ci si è rotte le palle di prendete questo e tenetelo che Credo che ci vogliono ci in ogni biblioteca di qualunque questione. pannaggio suo della vita e, e appartiene a, a tutta la stereologia. Eh, la cosa che ci nongornisce è che ha passato gli ultimi anni della sua vita, molti anni e gli ultimi della sua vita insieme a noi. Questa cosa diciamo, ci fa molto, molto. e eh, niente, va bene, passa così perché non mi sento di aggiungere altro, vi ringrazio.